Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto carino e anche veloce da fare: trasformare le indicazioni stradali date da Google Maps in una traccia GPX per poterla importare all'interno di QGIS utilizzando un sito che si chiama Maps2GPX. Allora, noi andiamo immediatamente in Google Maps e nelle indicazioni stradali cerchiamo, facciamo un esempio, andiamo per esempio corso Sempione. A Milano e lo indichiamo come la nostra partenza in Google Map dove vogliamo arrivare via, Napo via Monte Napoleone questa è la nostra conoscenza di Milano voilà. adesso facciamo, vedete ci indica immediatamente che ci sono tante diverse tracce noi prendiamo questa qua quello che bisogna fare è semplicemente una, ogni qualvolta si creano delle indicazioni stradali è sufficiente doppio cliccare per esempio sulla barra dell'indirizzo vedere tutti questi numeri qui fare tasto destro, copia, e poi praticamente andare in questo sito che si chiama Maps to GPX e fare tasto destro, incolla. Questa è la maniera per trasformare le, le indicazioni stradali di Google Maps in una traccia, praticamente GPX, senza fare il login in Google, senza dover avere per forza un account Gmail. E facciamo Let's Go. A questo punto atteniamo, vedete che immediatamente ci viene eh, scaricato all'interno del nostro computer file GPX, quindi è sufficiente. E pr praticamente selezionare copiare l'indirizzo che c'è nella barra degli indirizzi del browser incollarla in, questa, in questo campo qua e fare let's go nel nostro caso il browser ce lo scarica all'interno della scrivania forse nel vostro caso all'interno della, della cartella download vedete il file GPX quindi andiamo immediatamente in QGIS prendiamo un piccolo eh, riferimento utilizziamo per esempio nelle tiles OpenStreetMap e lo doppio clicchiamo con eh, lo strumento dello zoom noi andiamo un pochino nell'Italia a questo punto noi vogliamo inserire un eh, layer vettoriale oltre a questo layer che è fornito da un web service cioè come OpenStreetMap che provenga da quel file GPX quindi andiamo nel menu layer aggiungi layer ed è un vettore a questo punto si apre questo pannello molto semplice clicchiamo questi tre pulsanti questi tre pallini che sarebbe browse e lo scegliamo all'interno della nostra cartella GPX facciamo apri facciamo aggiungi, vediamo che ci dice che ci sono all'interno di questa entità ci sono più set di, di, di entità, quindi noi facciamo così, selezioniamo tutto e poi demoliamo e cancelliamo quelle che non ci interessano e facciamo ok. Ed ecco che viene aggiunto un altro layer, chiudiamo questo pannello, e vedete che questo layer è contraddistinto da tanti, vedete, tante entità, puntini, pallini. Adesso noi che cosa facciamo? Selezioniamo questo, facciamo il tasto destro, facciamo il zoom sul gruppo. Ed ecco che siamo riportati, vedete questo è Parco Sempione, questo è Giardini Pubblici Montanelli e questa è la traccia che abbiamo richiesto, cioè da, da Corso Sempione fino a via Monte Napoleone, Andiamo ad individuare però qual è la traccia vera e propria, quindi noi che cosa possiamo fare? Possiamo deselezionare i pallini e vedete che scompaiono, no? no? E poi possiamo tentare di capire qual è la traccia, vedete è questa, se noi notiamo la strada gialla e clicchiamo e togliamo, vedete che scompare e ricompare, è un pochino piccola, allora noi che cosa facciamo? Tasto destro, proprietà, aumentiamo la dimensione della linea perché non capiamo, sono un pochino tirchi in QGIS fanno queste linee così piccole e la portiamo per esempio ad un punto. Qua scegliamo un colore un pochino più, più vivo scegliamo un ble. Facciamo ok, applica e chiudiamo. Vedete che questa linea adesso è comparsa questa è la nostra traccia che abbiamo scelto come percorso come indicazione in google Maps. a questo punto all'interno di questa entità noi queste altre cose le possiamo tutte demolire facciamo click control click control click control facciamo tasto destro e rimuovi layer perché a noi non ci interessa allora noi ricordiamoci che questo tipo di vettore che abbiamo messo all'interno di QGIS è un GPX ma allora trasformiamolo nel, nel file.shp, cioè in uno shape file come si fa? Tasto destro, facciamo esporta, salva elementi come, e noi vedete già il sistema di riferimento a quello del progetto, vedete, ci sceglie shapefile, noi potremmo cambiare, ma noi vogliamo shapefile, e chiamiamo, non lo so, chiamiamo, Milano, e lo possiamo mettere, se noi facciamo così, all'interno della nostra scrivania. Quindi noi stiamo esportando quella che era una traccia GPX proveniente da Google Map in una shapefile. E facciamo ok. A questo punto se noi togliamo dalla visualizzazione il file GPX ci rendiamo conto che per l'ennesima volta eh, QGIS praticamente ci fa vedere una linea che è microscopica, veramente microscopica. La facciamo un'altra volta, tasto destro, proprietà, andiamo in questa, nella scheda simbologia e un'altra volta, spostando un pochino il pannellino se ci riusciamo, noi aumentiamo il numero dei punti, lo portiamo a uno e riscegliamo un colore che a noi ci piace più, il blu e facciamo ok ed ecco finalmente che abbiamo il nostro layer vettoriale, questa volta è uno shapefile che deriva dalle indicazioni del percorso di Google Maps senza aver fatto praticamente il login questo lo possiamo praticamente rimuovere il layer e adesso con questa entità vettoriale noi possiamo fare tutto quello che si può fare all'interno di QGIS vediamo che cosa ci ha salvato, vedete c'è il file principale che è lo shapefile e poi ci sono tutti gli altri file che servono come la tabella attributi e altri file tecnici a QGIS per gestire se ce lo sposta o non ce lo vuole spostare a gestire queste entità vettoriali. Quindi quello che abbiamo fatto è semplicissimo, siamo andati in Google Map, abbiamo scelto dei percorsi senza fare il login. Poi abbiamo doppio cliccato per eh, selezionare tutto il contenuto della barra dell'indirizzo, tasto destro copia, abbiamo semplicemente incollato i in maps del GPX, premendo il pulsante let's go è venuto fuori subito il file GPX e poi l'abbiamo importato come layer vedete, vettoriale. All'interno di QGIS abbiamo selezionato quell'entità che non ci piacevano i pallini e l'abbiamo trasformato in Shapefile facendo tasto destro, esporta e salva elementi come Shapefile. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.